Dobbiamo cambiare il sistema perché la crisi sta arrivando anche qui, la crisi sta arrivando anche qui, eh, Depositato tutte le proposte che avevamo promesso in campagna elettorale, siamo stati i pubblici e abbiamo sempre votato coerentemente. Io ho sempre votato PD, eh, non c'entro nulla con 5 Stelle. ho votato lui e penso di votare Movimento 5 Stelle. <ride> <ride> era quella della giornata, era quella di un confronto, un confronto magari sulle vostre perplessità, delle, o le vostre domande, le vostre curiosità sul nostro lavoro in Parlamento, che è fondamentale. Il potere deve essere preso in giro, il potere è soprattutto quello... quello quello sbagliato, quello che eh, non è a favore dei cittadini ma è contro, quello che serve solo per ottenere ricchezza personale, quel potere lì va denigrato, va deriso, perché così si rende il potere umano e se ne possono anche individuare le debolezze, criticarlo e cambiarlo. Questo è stato uno dei, più, uno dei più grandi insegnamenti che Alessandro mi ha dato. Mi consiglio di cogliere l'opportunità e fare tutte le domande che potete per ne ha fatte tante di battaglie, ne ha tante, tante, non c'era ancora. Magari potrà darci qualche insegnamento, qualche spunto per, per le settimane. Sì. Grazie. Mazza, ok. Poi sono qua a disposizione vostra, insieme a Riccardo, con il quale c'è piena sintonia in Parlamento, a rispondere a qualsiasi domanda, per cui parola a voi, qualsiasi cosa siamo a disposizione per dare consigli, se ne abbiamo la, la capacità per quanto riguarda l'organizzazione un po' delle provinciali e per raccontarvi per filo e per segno quello che succede in Parlamento. Molti di voi sono certamente eh, informati. Grazie, di... chiedo a tutti un applauso per farvi sentire quanto siete soddisfatti del lavoro di Portavoce. quelli che lo siete. sono modesti ha ragione oh, oh, oh. hai capito? hai capito? un po' cerchiamo una risposta no, non da democristiani però eh da democristiani ci abbiamo querelato per molto meno eh. ah e state riprendendo? Sì, ma se vuoi sospendiamo, no, no, no, c'è sì, una sì, cosa. So, so, I partiti sono delle merde Non perché non ci siano buone persone all'interno dei partiti, ci sono. Come ci stanno nel PD, anche se eh, si nascondono molto bene, ci stanno anche nei PDL, nella Lega, anzi io, io personalmente, pur essendo proprio. Eh, All'antitesi rispetto alla Lega, riconosco che ci sono anche buone competenze all'interno dei deputati della Lega. Il problema è la partitocrazia: i partiti, così come sono strutturati, sono gruppi di potere, sono delle banche, sono delle oligarchie dove comandano cinque persone e obbligano tutti gli altri a fare quello che dicono cinque persone. Altro che democrazia intera e il movimento 5 Stelle, in cui noi decidiamo tutto in assemblea: tutto, tutto, e non c'è mai stata un'ingerenza dall'alto, mai. Allora, se alle ultime elezioni il premio di maggioranza non l'avesse preso il PD, poi l'ha preso in maniera truffaldina grazie a SEL che prima era forza di diciamo, assieme, erano alleati e era opposizione, ma il premio di maggioranza l'avesse preso Berlusconi e Berlusconi ci avesse detto cosa, come ci ha detto Bersani, dacci voti, alleati senza neanche mai proporci un'alleanza che di governo, Voi, tu mi avresti detto di allearmi con Berlusconi?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 e poi i deputati si prenderanno la responsabilità di non votarle. Cinque idee: una legge elettorale, così si può, in caso di andare al voto, non c'è questo ricatto del Porcello. Una legge sul conflitto di interessi, oggi teoricamente si può fare, ma sapete perché non la fanno, no? perché Berlusconi? Cioè, non è il problema oggi, lo diceva pure il New York Times: sì, il problema di Italia non è Berlusconi, Berlusconi è un prodotto de, de, de dell'anomalia Italia, non è l'unica causa, non è che se scomparisse Berlusconi.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 È una battuta che noi facciamo sempre, però dopo, che, dopo lo scandalo Rodotà noi andavamo da quelli del PD e gli diciamo ma come fate a governare il PDL? Ora che abbiamo conosciuto bene il PD andiamo da quelli del PDL e gli diciamo ma come fate a governare con il PDL? Questa è, è, è la dinamica parlamentare. Ma non sono battute, è vero, che andiamo a Io personalmente sono molto più odiato da quelli del PD che da quelli del PDL. No, quelli del PD mi odiano, tipo cammino.